Allora ragazzi, siamo alla fine anche di questo percorso di assemblaggio di un basso, ovviamente se cercate un prodotto perfetto, ahimè, o prendete nuovo o prendete usato tenuto bene. Questo è un basso comunque costituito da tutti i fende, eh, composto da tutti i pezzi della fende, quindi... Eh, molti sto girando il naso molti diranno eh, no ma passi assemblati ma a me piace quindi me lo tengo <ride> eh, sono anche abbastanza soddisfatto di, di come è venuto a parte che devo sempre togliere questa pellicola lo farò. allora per quanto riguarda setup quindi tutte le operazioni che eh, dobbiamo fare quando si cambia le corde quando vogliamo Dare un, una sistematina al nostro basso, io non mi baso mai su delle tabelle eh, della Fende, delle guide, di altre marche, eccetera, mi baso solo su, sul mio orecchio perché eh, l'esperienza mi ha fatto capire che eh, stando troppo dietro a appunto, a misure, millimetri, regole eccetera eh, poi non rimango mai soddisfatto da un punto di vista sonoro di feeling con lo strumento che è poi la cosa più importante quindi se la fender mi dice che il pick up deve stare a 2 mm dalla corda io poi lo metto a 2 mm vado a suonare il suono fa schifo lo metto a 5 mm mi piace ma lo tengo a 5 mm lo stesso con l'action con il road, eccetera eccetera allora quindi io nel PDF metto comunque delle misure di riferimento per capire grosso modo se c'è qualche danno grosso, cioè se dovete mettere l'altezza delle corde, faccio un esempio, a 5 mm altrimenti non suonano, allora vuol dire che c'è qualche problema su tasti, eccetera. Quindi delle tabelle di riferimento per capire più o meno su che valori si deve andare a parare, le metto in pdf, però ora voglio farvi vedere come faccio io il mio setup, le mie regolazioni. Parto sempre dal trust Road, qui vi do eh, un consiglio. Allora, se dovete e eh, volete stringere il trust Road, mi sento di dirvi di allentare le corde, perché si rischia di fare dei danni. Allucinanti. Allora, a Thrust Road sarebbe quella barra filettata che praticamente attraversa l'interno del manico e regola l'inclinazione più concavo, più convesso, ma si vede meglio nello scritto. Eh, questa regolazione è fondamentale per il suono di uno strumento, eh, tra cui il basso, e di solito si regola o con una vita brugola posta, alla fine della tastiera, alla fine del manico, oppure in altri casi tipo questo, che è un, un, un manico di impreciso, abbiamo sulla paletta, no, ho detto una cavolata, anche questo ce l'ha, non mi ricordo più, anche questo ce l'ha sul fondo, ora... Io ho tutti i bassi con la vite sul fondo, mi sembra. Comunque, ci sono anche quelli che si regolano da qui. Il senso è identico. Stri eh, andando in senso orario si stringe, quindi... Eh, il, il legno, diciamo, la curvatura diventa più eh, concava, come si dice. <ride> Praticamente fa... Eh, Diciamo, la parte centrale si inclina, eh, fate questa prova, ecco, ve lo spiego meglio. Guardate la distanza dalle corde, se da, dalla corda al tasto, più o meno al centro del manico, comunque si dice settimo, ottavo tasto, e stringendo, e c'è un, una certa distanza, stringendo la vite, questa distanza nel centro, del manico diminuisce quindi fa questa, eh, <ride> fa questo, questa curvatura così tende ad allontanarsi qui può essere utile ad esempio quando basso frusta nella parte finale eh, allentando di conseguenza fa così <ride> e quindi la distanza aumenterà qui ci sono dei valori di riferimento però io mi fido il mio orecchio perché, ecco, volevo arrivare a questo punto, girando anche solo di un quarto la vite del Truss Road, ora io eh, non, non, non vi faccio questa dimostrazione perché essendo un manico nuovo eh, non vado a toccare inutilmente il Truss Road perché l'ho suonato e mi va bene così. Però vi assicuro che se tenete eh, l'amplificatore acceso e regolate di un ottavo di giro, nemmeno un quarto, eh, si sente una differenza sul sound proprio eh, clamorosa, quindi gestitevi eh, in modo veramente, veramente graduale, non stringete mai più di un quarto giro perché si può veramente fare dei danni clamorosi, soprattutto in manici come questo che sono costosi o manici come questo che sono datati degli anni 70 quindi hanno un valore anche diciamo di, di, di anni ecco, di età detto questo trovate il vostro suono cioè il suono che vi piace che volete il feeling con lo strumento al di là delle tabelle quindi fate le, delle prove e ricordatevi che l'ennio è eh, comunque vivo nel senso che quando cambia la temperatura quando cambia la stagione quando cambia l'umidità, eh, si muove. Cioè, eh, diciamo che eh, ha de, diciamo, degli sbalzi di curvatura. quindi ogni tanto va dato un occhio, oppure ogni tanto ci accorgiamo che qualcosa è cambiato, si va a controllare e si risistema. Eh, diciamo che in linea di massima io ogni tre mesi eh, faccio un, un controllino che tutto sia a posto, tutti i bassi che ho. Se lo lasciate tanto senza corde, è importante allentarlo un po'. Eh, detto questo, una volta che avete trovato il suono che vi piace, il feeling giusto, che non sia troppo faticoso da suonare in certe parti, che suoni bene eh, ovunque, insomma tutto quello che che volete, si va a a regolare eh, l'action ovvero l'altezza la, delle corde allora anche qui è molto molto molto soggettivo c'è chi adora le diciamo l'action raso terra diciamo così veramente basse perché si trovano meglio o perché in alcuni generi musicali magari sono più indicati sono più indicate eccetera c'è chi come me le adora belle altine perché mi piace più il suono perché anche mi trovo meglio e per abitudine anche c'è cioè, chi li piace altissime quindi, eh, avranno i loro motivi quindi anche qui si parte da un, un riferimento come ho detto prima per trasse rode ma poi eh, va tutto in base a cosa vogliamo ottenere noi quindi se volete eh, maggior diciamo velocità diciamo così qui la luce non si paga va via <ride> tenetela ovviamente più bassa volete un suono più pulito senza strani rumori eccetera alzatela un pochino ma l'orecchio prima di tutto quindi cosa succede si va a agire sulle sellette che sono questi simpatici aggeggini qui che regolano appunto l'altezza della corda procuratevi più brugoline possibili perché a meno che non abbiate bellissimi ponti Fender vintage dove sono sempre a vite a taglio i ponti economici tipo questo hanno questo cavolo di brugoline che tutte le volte li trovo una misura diversa mi fanno impazzire comunque in linea di massima più ne avete, meglio è. Eh? E in linea di massima, stringendo, quindi andando in senso eh, orario, si alza l'action, perché vado a, eh, la vite della selletta la stringo, la selletta si alza, di conseguenza, e quindi si alza anche la corda. Quindi senso orario alzo, senso anti-orario abbasso. Come avevo detto... Prima, quando ero ancora in garage, nell'officina, eh, può darsi, può capitare nel corso dei vostri acquisti, della vostra storia sul fai-da-te, che anche mettendole rasenti al ponte, quindi a zero, diciamo, allentandole totalmente, sia troppo alta l'action. Oppure viceversa, che mettendole al massimo dell'altezza, eh, le corde siano troppo basse. Allora, In questo caso si può ricorrere al discorso della zappatura del manico, eh, vi, vi scrivo tutto nel PDF, ci sono dei de manici che hanno proprio la regolazione di questa cosa qui, l'angolazione in questo senso de del manico, i più eh, non ce l'hanno, quindi come fende, eccetera, cioè, bisogna fare da noi e per fare... Questi, queste modifiche basta, basta insomma, eh, con la giusta cautela, bisogna mettere uno spessore di carta, o comunque non mi ricordo questo consiglio, Ora io ho sempre fatto con più strati di carta, insomma, secondo seconda quanto spessore devo mettere, largo quanto è largo, quanto è largo il manico, ovviamente nell'alloggio del tacco del manico si va a mettere o in fondo, Cima a seconda del problema che riscontriamo, comunque vi scrivo tutto. Una volta regolata anche l'action, quindi trovate il vostro equilibrio e le note suonano tutte senza rumori strani o altro, si va a regolare cosa fondamentale, fondamentale, l'intonazione, cosa vuol dire intonazione, non è detto che in basso se lo accordiamo con un accordatore anche buono della TZ Electronic, faccio anche un po' di pubblicità, eh, non è detto che quando andate a suonare il basso sia realmente intonato e accordato. Per fare questo bisogna arrivare a un giusto compromesso, partendo da un presupposto che trovare l'intonazione perfetta su tutti i tasti, ahimè, la vedo dura, per un discorso proprio fisico, ma non mi ci addentro ora. No? l'equilibrio giusto è quello di intonare la corda a vuoto con la corda tenuta premuta al dodicesimo tasto. Allora, se il risultato è, come in questo caso, sia all'orecchio, magari leggermente calante, però se è eh, perfetto, lasciate stare così, quindi probabilmente in qualsiasi zona andrete a suonare più o meno sarete intonati. Se la nota premuta è crescente a quella a vuoto, bisogna far arretrare la selletta verso, eh, diciamo, eh, la fine del ponte, quindi verso la fine del basso. Per fare questo anche qui a volte ci sono viti a stella, sempre questo: viti a stella, viti a taglio, qualsiasi tipo di vite abbiate per farla arretrare si stringe, quindi senso orario. Quindi poi si va a controllare finché le due note anche all'orecchio, soprattutto all'orecchio, perché sa l'accordatore non è che proprio siano, a meno che non ci spendete un milione, eh, difficile siano perfetti, quindi l'orecchio è sempre l'arma migliore. In questo caso è leggermente calante, quindi io devo fare eh, l'operazione inversa, vado ad allentare un pochino la vite, la selletta scorre in avanti, quindi verso il pick up, riaccordo eh... La corda in questione a vuoto, quindi una volta che è accordata sul sol, vado a riverificare ora. È perfetta, infatti. Non so se si vede l'accordatore. Metto un pochino più qua. Anche lui mi dice che siamo quasi perfetti. Quindi le provo tutte. Anche questa è leggermente calante. Quindi faccio la stessa cosa. In linea di massima quasi sempre, eh, diciamo a, primo, a prima vista, eh, le sellette stanno eh, gradualmente più vicine al pick up più la corda è sottile, nel senso che il soldo sarà quasi sempre più vicino alla parte del pick up rispetto al di poco, ma avrà... Il ponte avrà quasi sempre questo andamento delle sellette. Quindi, una volta fatto anche l'intonazione, ora io finisco dopo, sennò qui mi dilungo, è la volta del, dell'altezza dei pick-up. Allora, altezza dei pick-up, fate conto che è come parlare al microfono così, o così, o così Cambia ovviamente tantissimo quello che il povero microfono capta e quindi manda all'amplificatore, dove volete. Quindi anche qui è un discorso di eh, gusto personale. Eh, dovete fare delle prove, ovvero prendete il vostro ampli, eh, Ah, una cosa che non ho detto, quando accordate il basso, tenetelo sempre in posizione di, di come suonate. Perché se lo lasciate eh, su un tavolo e lo accordate, vi darà dei de valori sballatissimi. Proprio perché i Lenny si... Sono vivi, diciamo. Eh, dicevo, mettete, accendete l'amplificatore, suonate... Prendete i giusti valori di riferimento, ma di riferimento, come, come continuo a dire, e guardate se più o meno ci siete. Una volta che più o meno ci siete, mandate a fare le tabelle e gustatevi eh, tutte le possibilità che avete. Quindi qui veramente non, non si fanno danni. Si può, stringendo le quattro bitine, o due se lo volete inclinare da una parte perché magari... Sulle, sulle corde basse lo volete più lontano sulle corde alte più vicino si può regolare quindi stringendo il up in questo caso si abbassa quindi aumenta la distanza dalla corda, allentando il contrario viene più su e quindi si avvicina alla corda il valore di riferimento si eh, si va a Verificare con un semplice calibro di solito. Sono anni che non faccio queste cose, quindi non ricordo bene. Comunque, si dovrebbe eh, andare a vedere su tutte le corde quant'è la distanza tra la fine della corda e il polo, e si va a verificare, ad esempio, ora sono su 3 mm e mezzo. se ho fatto una cosa buona, se la Fende mi manda a cacare, però io mando a cacare la Fende perché non me ne frega nulla. Se lo voglio 8 mm, lo tengo a 8 mm. Ehm, quindi qui vi potete veramente lasciare andare, tanto non succede niente se lo alzate o lo abbassate, non è come il trassero. Né? E sentite la differenza di suono, perché anche qui veramente è una cosa allucinante. Eh, basta alzarlo, abbassarlo leggermente che il suono cambia completamente eh, diciamo qualità e caratteristiche, diciamo così ragazzi io penso di aver detto tutto quello che so anche perché purtroppo non sono un duetaio e come ho sempre premesso dall'inizio prendete questa guida con le molle con... perché a me piace fare cose a modo mio diversamente da tanti che seguono la lettera guida o altro spero di aver fatto un lavoro comunque che possa essere in qualche modo utile eh, e ho messa tutta d'altronde non, non mi riuscirebbe a fare una cosa diversa da quella che, che ritengo giusta però c'è anche da dire che eh, se vi rivolgete a persone con più che, diciamo che questo è il loro lavoro principale sicuramente troverete eh, maggior professionalità maggior competenza e tutto. io sono andato solo con esperienza e con eh, diciamo con i danni è tornata a luce ho pagato <ride> con i danni che ho fatto nella vita su bassi più o meno economici da lì ho imparato, no non l'ho pagato a, a evitare certe cose a fare altri tipi di considerazioni eccetera quindi spero di aver fatto comunque qualcosa di utile se non è così eh, mi dispiace andate da un diutaio se invece è così eh, magari datemi una mano nel mio piccolo a crescere magari con il mio canale youtube eh, non chiedo altro, quindi grazie per avermi seguito, e trovate tutto poi tutto il resto delle cose che non sono riuscito a dire, che ho dimenticato nel pdf, e ci vediamo poi magari al prossimo assemblaggio.